è scomparsa tutta molto rapidamente nel corso dell'attuale stagione 2018, lo rivediamo attraverso la stazione di Gressonay dove grazie alle snow cam possiamo oggi misurare la, la, lo spessore della neve senza operatore quella misura della neve fino a qualche anno fa era condotta a livello manuale da un operatore con costi importanti oggi si può invece vedere dall'ufficio tranquillamente con la telecamera puntata sull'asta livometrica, ecco qui abbiamo avuto quest'anno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 Eh, questi... attualmente la media è di 500 kW, la, la, la media degli impianti finanziati negli ultimi tre anni è, è scesa, prima era un megawatt, adesso è a 500 kW. Sì, te lo.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 la sommatoria del volume di invaso di tutti questi è stata stimata sui 18 milioni di metri cubi, che potrebbero benissimo, ande, arricchire i canali di bonifica, soprattutto in sponda destra, ma anche in sponda sinistra, e dare anche acqua nel più siccitoso, ad esempio nello stirone. Stessa cosa nel nostro eh, torrente o fiume Taro. Quindi laddove si può in base in derivazione.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 decisamente meno, saranno delle cose inutili. Questa è la posizione della nostra associazione. Grazie, Lucia. Stanno ancora due o tre domande. Sì, no, riguardo gli usi intorno alla Regione via Romagna, eh impianti di depurazione manca sale 5 milioni e metri cubi in una stagione rigua l'impianto ideal di Bologna fa circa 1 milione e eh, circa 12 milioni di metri cubi volendo riutilizzare, qui diciamo acqua ne abbiamo dove trovarla per sostituire eventualmente per gli usi diciamo, meno pregiati no comunque per certe determinati usi abbiamo dove andarla a cercare ci vuole diciamo, semplicemente la buona volontà di mettersi in pista a farlo perché comunque non sempre quell'acqua è disponibile a caduto, qualche volta la devi comunque compare ma noi che in pianura padana, soprattutto in regione Emilia Romagna compiamo acqua da po' per gran parte, per irrigare per gran parte della pianura insomma non è che ci spaventerebbe mettere giù qualche sistema di compaggio in più per portare l'acqua dagli impianti dove serve insomma per dirla come va detta è chiaro?